Voglia di fare musica. Musica. È anche un pochettino sexy. Ciao. Anche quest'anno sono a Milano e sono venuta all'EICMA 2022. Eh, se siete curiosi come me di scoprire quali sono le novità quest'anno in questo settore del ciclo e motociclo, bene, non vi resta che seguirmi e entriamo insieme, apriamo le porte di questa nuova edizione e vediamo che cosa ci riserva, in questo caso il futuro. Seconda giornata dedicata alla stampa ma soprattutto agli operatori, andiamo in Turchia perché proprio qui ho incontrato Ismael eh, dell'azienda Volta, eh, no, parliamo di elettrico in questo momento ma poi effettivamente dobbiamo vedere con te se all'interno della vostra azienda si parla solo di elettrico, intanto Volta, Volta come abbiamo a che fare con, con tutto quello che appunto è elettricità. Sì sì. Infatti eh, il nome deriva proprio da Alessandro Volta, eh, anche dietro di me può, si può vedere la silhouette di Alessandro Volta, eh, proprio perché noi siamo partiti con la produzione di veicoli elettrici, eh, anche se nell'ultima parte abbiamo inserito anche alcuni motorini eh, a benzina Euro 5, però la produzione massima, il 90%, è tutto elettrico. Ecco, ti faccio una domanda proprio perché andiamo un po' in Turchia e voglio capire anche un po' la differenza no, tra Italia e, e Turchia, visto che voi puntate molto sull'elettrico, qui sai che no, noi, ok si parla di elettrico ma la mobilità anche sostenibile, insomma adesso ci si sta approcciando un pochettino. Allora, Questa azienda è nata 12 anni fa, eh, proprio con la produzione di, di veicoli elettrici, Due cose hanno portato a questa elettrificazione diciamo, dei, dei veicoli perché eh, nel, nel primo caso sono sicuramente i costi, sia della benzina che del diesel, comunque sono, sono aumentati tanto, eh, sia per il pensiero del, del green, eh, quindi in questo modo si cerca di compensare sia a livello economico che a livello globale. Beh, effettivamente è un buon, un buon me modo esatto, insomma, per sì, rapportarsi, sì, esatto. e per entrare in tutte e due le case se vogliamo. Qui all'ECMA 2022 quali sono i prodotti che portate? Abbiamo visto anche un po' se vogliamo dietro di noi la differenza, quello più per uso civile se così possiamo dirlo, più uno per uso industriale. Eh, sì, allora qua abbiamo intanto questo prodotto dietro di me, è sempre elettrico comunque. È una, un prodotto nato in collaborazione con una catena di supermercati e ser, serve a loro ma per il trasporto merci, sia all'interno dei magazzini dell'azienda che per l'ultimo chilometro eh, per, per le consegne a domicilio. Sì. Invece qua abbiamo un altro eh, triciclo che non è facile trovare in, con queste specifiche perché questo è immatricolabile in Italia ah. perché infatti altri prodotti non possono essere immatricolati. Questi magari vengono utilizzati molto di più nelle isole, nei villaggi turistici per trasportare due persone che, che le valigie, esatto, eh, valigie, bagagli eccetera. Ismael, volta per il 2023, ha già in mente qualcos'altro? Eh, sì, allora ci sono alcuni progetti, okay. eh, non posso rivelare <ride> purtroppo, eh, però sì, ci sono alcuni prodotti che stiamo pensando eh, di, di portare sul mercato e anche magari di modificare alcune specifiche tecniche di quelle che già esistono in questo momento per aumentare la qualità. Allora, noi ci diamo appuntamento al 2023 sì. per vedere questi nuovi prodotti, bene, ma nel sì. frattempo insomma noi diciamo che si può ancora venire a Legma sì. fino a domenica per visitare, chiedere informazioni e acquistare. Sì, esatto, noi siamo qua nella Hall 11, e ci possono tranquillamente trovare, venire qui a trovarci e saremo lieti di aiutarli in tutti i modi possibili. Grazie Ismael grazie. e grazie naturalmente a Volta. ECMA 2022 si passeggia e dici Toh, guarda che ti incontro ma ci diamo appuntamento fisso ogni anno all'ECMA, buongiorno Claudio buongiorno Simona allora, intanto eh, Claudio Cuteri, Savigliano Corse, eh, ma insomma noi è vero che alle spalle abbiamo una grande macchina eh, che ci porta anche un po' in pista e in pista tu hai avuto tanto a che fare. Sì, eh, abbiamo avuto nove edizioni di Autosport Show a Savigliano ed è stata sempre una di quelle manifestazioni che hanno portato parecchio pubblico e eh, oltretutto anche a riscontro poi pubblicitario e visivo eh, per, per il, le edizioni de, successive. E io sono qua anche in veste di eh, operatore perché avendo un'azienda che commercializza le, le motociclette eh, questo è il mio lavoro eh, e, il, e il resto è divertimento. Allora, sei venuto a, a cercare un po' le novità nel campo, quindi Aprilia, eh, che cosa troviamo quest'anno? Ci sono diverse novità che, che riportano il, le, le nuove sportive che hanno riempito di nuovo le, le, le strade e le piste di, di, di molti appassionati perché quest'anno, eh, come gli ultimi due anni, la moto sembra che abbia ripreso quota nelle, nelle vendite e quindi eh, le, le, sia le sportive che quelle da turismo hanno fatto la, la parte del leone si parla di mobilità elettrica in questo senso per quanto ti riguarda secondo te ci sarà anche questo non dico switch off ma comunque questo cambiamento ma eh, cambiamento penso di no perché comunque gli appassionati sul motore termico continuano a rimanere perché il rombo fa sempre piacere averlo nel casco, quindi eh, sarà sicuramente un qualcosa che specialmente nel ciclo urbano sarà utile e facile da usare. Sicuramente sulla strada e nella pista mi sa che rimarremo ancora molto molto legati al motore termico. Al motore termico secondo te in chiusura è più per, diciamo così, giovani che poi basta sentirsi giovani o insomma chi ha già una età come noi magari insomma, rimane comunque affezionato? Sì, diciamo che il problema grosso nell'ambito motociclistico è che c'è poco ricambio generazionale e quindi abbiamo un target purtroppo di, di, di utenza molto alto di età quindi eh, vediamo sempre di più i, i, i eh, capelli bianchi che tolgo, tolgono le soddisfazioni mentre i giovani sembra che abbiano quasi abbandonato l'idea delle due ruote l'importante è che tanto quando abbiamo il casco i capelli bianchi non si vedono quindi siamo tutti giovani sicuramente sì tutti giovani e snelli, giovani e tute, svelli, esatto. nelle tutte molto attillate. Ci, esatto, ci restringono, va bene, eh, dovremmo usare più soventi, direi. Quindi, invece prossimi appuntamenti per quanto riguarda eh, Savigliano Corse? Savigliano Corse ehm. penso che sarà di nuovo in aprile del 2023 con una gara di regolarità che, che proporrò di nuovo nella seconda edizione che abbiamo già organizzato per, nel 2021 e a Marena Bene, allora grazie a Claudio Cutteri ti lascio rifare il tuo giro insomma a Priglia non devi fare tanti chilometri e poi verremo a scoprire da te le novità Grazie a tutti, grazie a voi